Un caloroso benvenuto a tutti quanti voi carissimi ascoltatori qui per una nuova puntata di notizie profetiche di attualità. Carissimi, la puntata e la presentazione di questa sera è un tema davvero molto concentrato. Per questo motivo, visto che abbiamo anche molto materiale da coprire, vorrei invitarvi a pregare assieme per una breve preghiera in modo tale da essere guidati passo per passo dallo Spirito Santo, da avere una mente chiara e un cuore ben disposto per ricevere ciò di cui discuteremo in questa occasione. Preghiamo assieme. Padre nostro, grazie per questa meravigliosa opportunità che ci dai. Ungi i nostri occhi con quello che è il collirio della profezia, in modo tale da capire il punto della storia nel quale ci troviamo e soprattutto aiutaci, preparaci per il secondo avvento di Cristo Gesù. Salvaci tu, questa è la nostra richiesta, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Come vi dicevo il tema è davvero molto importante, sicuramente l'avrete visto anche dal titolo della presentazione. Da ci viene detto, in data 14 marzo 2023, la commissione trilaterale definisce il 2023 anno 1 o il primo anno del nuovo ordine mondiale. Il 2023 è l'anno 1 del nuovo ordine mondiale e ci ritorneremo su quest'articolo e su tutte le sue implicazioni, ma giusto per dare un quadro più generale di, di questo titolo e di quello che è il nuovo ordine globale, andiamo a vedere punto per punto, passo per passo, partendo dal forum, worldeconomicforum.org del 30 gennaio 2018, 5 fatti di cui hai bisogno per capire il nuovo ordine globale e ci viene detto dal World Economic Forum di fronte a minacce che vanno dal cambiamento climatico, penso che ci suoni familiari, al massiccio progresso tecnologico, il mondo ha un disperato bisogno di una governance globale stabile e capace, con altre parole, di un nuovo ordine. Il mondo si sta spostando verso un nuovo ordine multipolare con gli Stati Uniti e la Cina al centro. E sappiamo molto bene dalle profezie bibliche che gli Stati Uniti d'America, la seconda bestia di Apocalisse 13, hanno un ruolo fondamentale, principale. Parola in rosso. Abbiamo bisogno di ripristinare e ricostruire istituzioni stabili e regole che riconoscano il mutato contesto. Regole. Il prossimo ordine sarà più complesso e potenzialmente più precario ma questo è il nuovo mondo coraggioso che dobbiamo affrontare. Verso la fine dell'anno scorso 31 dicembre 2022 da dailysabba.com il titolo ci dice il mondo davanti al 2023 l'ordine globale continua a rimodellarsi poiché l'anno a venire 2023 questo nel quale ci troviamo noi ora, comporterà sfide nell'affrontare un'impareggiabile imprevedibilità in tutto il mondo. Non è ancora chiaro come si svilupperanno le forze della globalizzazione economica e delle competizioni politiche internazionali. Nel frattempo la guerra Russia-Ucraina è diventata un braccio di ferro tra Russia e Occidente. E ora ascoltate, il mondo, il modo, il modo in cui finirà questa guerra... E quale sarà la soluzione definitiva avrà un enorme impatto sull'ordine mondiale emergente? Tant'è che il The Guardian, 22 febbraio 2022, ci dice la guerra in Ucraina definisce il nuovo ordine mondiale. Quasi un anno dopo l'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina ha unito L'Occidente, secondo un sondaggio condotto in 15 paesi, ma ha messo in luce un divario sempre più ampio con il resto del mondo che sta definendo i contorni di un futuro ordine globale. L'aggressione della Russia potrebbe essere un punto di svolta storico che segna l'emergere di un ordine mondiale post-occidentale. Dobbiamo essere pronti, questo è l'invito che ci fanno, a collaborare con loro nella costruzione di che cosa? nella costruzione di uno, di uno nuovo, di un nuovo ordine mondiale. Capi carissimi, se avete il desiderio di approfondire quelle che sono le dinamiche, le implicazioni di questo nuovo ordine globale nel contesto di tutte queste crisi ambientali, sociali, sanitarie, economiche, in quello che consiste, in quello che è veramente il nuovo ordine mondiale, non così come molti se l'aspettano, ma secondo quello che le scritture dicono realmente a proposito di questo, vorrei tanto invitarvi a richiedere il libro La Grande Controversia. La Grande Controversia. Contattateci nella descrizione di questo video, troverete il contatto cellulare, whatsapp, indirizzo email che potete contattare per scriverci e faremo tutto il possibile per farvi arrivare questo libro gratuitamente nelle vostre case, tra le vostre mani, per poterlo leggere e capire in che cosa consiste il vero ordine, nuovo ordine mondiale. Ma attraverso questa presentazione vi darò sicuramente un piccolo spoiler, ma non dimenticate di richiedere il libro per coloro che ancora non lo aveste. Torniamo al nostro articolo, all'inizio, che abbiamo letto. La commissione trilaterale definisce il 2023 anno 1 o primo anno del nuovo ordine mondiale. Ora, che cos'è questa commissione trilaterale? Andiamola a vedere assieme nella loro pagina ufficiale. Che cos'è questa Commissione Trilaterale. A proposito di questa ci viene detto, la Commissione Trilaterale è un'organizzazione di appartenenza globale che per decenni ha riunito alti responsabili politici, leader aziendali e rappresentanti dei media e del mondo accademico per discutere e proporre soluzioni ad alcuni dei problemi più difficili del mondo. Da chi fu fondata? Fu fondata nel 1973 da David Rockefeller. E tenetelo in considerazione, teniamo in considerazione quest'idea perché è un ebreo di origini ebree e vedremo anche quelle che sono le implicazioni degli ebrei in questo contesto di nuovo ordine mondiale. A proposito della commissione trilaterale, ci viene detto in continuazione, tuttavia con i tempi che cambiano e la proliferazione di gruppi simili, la leadership dell'organizzazione attraverso i suoi tre pilastri di Nord America, Europa e Asia ha esaminato criticamente la commissione e ha istituito cambiamenti per ringiovanire la commissione e aumentare il suo impatto. In particolare abbiamo affinato la nostra missione e siamo tornati alle nostre radici come un gruppo di paesi che condividono valori comuni e un impegno per lo stato di diritto, economia e società aperte e principi democratici. Ancora va avanti dicendoci, oggi le nostre società sono alle prese con difficili questioni sociali, economiche, tecnologiche e politiche che stanno causando profonde divisioni interne. Tali divisioni stanno in varia misura compromettendo la capacità dei singoli paesi, degli Stati Uniti all'Europa di svolgere i ruoli di leadership che da tempo hanno assunto nel sistema internazionale. Voglio che ci fermiamo giusto un attimo qui. In Matteo capitolo 24, se ci ricorderemo, in questo capitolo profetico ci viene detto chiaramente da Gesù che nel corso di questi ultimi duemila anni, prima del suo ritorno, ci sarebbero state guerre, rumori di guerre, carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi, ci sarebbero stati crisi economiche, crisi ambientali, crisi politiche tra le nazioni e queste crisi avrebbero creato divisioni, divisioni interne tra le nazioni e tra le popò Lazioni, divisioni, ma ad un certo punto Matteo capitolo 24 ci dice una cosa davvero molto interessante. Partendo dal, dal versetto 9 in poi ci viene detto che tutte le nazioni ad un certo punto si sarebbero unite, si sarebbero unite, avrebbero messo da parte tutte queste divisioni per fare che cosa? Per seguitare, per perseguitare coloro che sono il popolo di Dio coloro che conoscono il Signore e vogliono rispettarlo, coloro che osservano i Suoi comandamenti e la fede di Gesù. E in questo contesto della commissione trilaterale ci viene detto che il loro obiettivo, in modo particolare durante la pandemia, durante questi due anni di pandemia, uno dei loro obiettivi principali è stato quello, parola in rosso, di fornire nuove idee, e modelli, a quelle società costrette a riconsiderare i vecchi approcci sulla scia dei fallimenti istituzionali inevitabili a causa del Covid-19 e sottoposti a pressioni di, gran... di lunga data sul sistema economico. Ora, quello che noi vogliamo andare a vedere in questo momento, carissimi, è quali sono i collegamenti? Tra questa commissione trilaterale, chi è che in un certo senso influenza grandemente questa commissione trilaterale con un potente impatto sulla società di oggi per quanto riguarda il nuovo modello, il nuovo governo, il nuovo ordine delle nazioni e del mondo? Ebbene, ho trovato questo articolo che vorrei tanto presentarvi dell'8 aprile 1983 da Vatican dal, dal registro Vaticano. Il titolo è Discorso del Papa Giovanni Paolo II a chi? Ai membri della commissione trilaterale, la stessa commissione che ha annunciato essere il 2023, l'anno 1 del nuovo ordine mondiale. Ascoltate che cosa disse Papa? Giovanni Paolo II nel 1983 a questa commissione trilaterale e vedremo subito il collegamento che c'è. Disse il Papa, è per me un piacere incontrare i membri della commissione trilaterale ed è anche e forse soprattutto un'occasione di riflessione perché sono consapevole che rappresenti un raro concentrato di capacità, conoscenze specialistiche ed esperienza, parole in rosso, questo grande accumulo di conoscenze nelle sfere politica, economica, finanziaria e sociologica vi fornisce a questa commissione trilaterale i mezzi di notevole potere. Questa commissione trilaterale ha un notevole potere, riconosciuto dal Papa di Roma nel 1983 e ci viene detto in continuazione. Il Papa dice a questa commissione trilaterale in ogni ambito ci sono esigenze et etiche e morali, etiche e morali. Queste esigenze etiche e morali toccano i molteplici fattori della tecnologia e incidono direttamente sulla produttività e sul profitto delle imprese, sul lavoro, sul lavoro quotidiano. Tale attività non deve violare le leggi della vita, la generazione della vita, la dignità della vita e ora specialmente la vita, il povero specialmente la vita del povero. Senza l'aiuto dell'etica, l'attività politica non assicura il bene comune, ma diventa un insopportabile e detestabile sfruttamento dell'uomo sull'uomo. C'è bisogno di etica, c'è bisogno di morale, c'è bisogno di moralità per questo nuovo ordine mondiale per la società lavorativa e per i poveri di questa nazione, di questo mondo. E da dove possiamo ritrovare quest'etica e questa morale per un nuovo ordine mondiale globale? Il Papa conclude dicendo che Dio, creatore dell'uomo e signore della vita, renda effettivo il vostro contributo alla commissione trilaterale, all'umanità e imprimano la pace nei vostri stessi cuori. Dove devono ritrovare il loro potere questa commissione trilaterale che ha inaugurato un nuovo anno? Che ha inaugurato l'anno 1? Che ha inaugurato il primo anno del nuovo ordine globale, questo 2023? Dove dovrebbe ritrovare la sua etica e la sua moralità per il mondo intero? In Dio. In Dio. Per poter aiutare le persone, le imprese, le aziende, il lavoro globale e per poter aiutare i poveri, per poter aiutare il creato e risolvere tutte le varie crisi. E qual è? Quell'enciclica che più di tutte vuole cercare, mira a risolvere questi problemi usandoli come pretesto, come pretesto, l'enciclica Laudato si al punto 237 ci dice la domenica la partecipazione all'Eucaristia ha un'importanza particolare. Questo giorno, la domenica, così come il sabato ebraico, si offre quale giorno del risanamento, delle relazioni dell'essere umano con Dio, con se stessi, con gli altri, con il mondo. Il giorno di riposo, il cui cento l'Eucarestia, diffonde la sua luce sull'intera settimana e ci incoraggia a fare nostra la cura della natura e dei poveri. Lo vediamo. Che cosa? Ci deve essere al centro di un nuovo ordine globale, ci deve essere una legge delle regole, morali, etiche. E in questo caso si vuole fondare, si vuole basare un nuovo ordine mondiale, non come molti se lo immaginano, non come molti credono, che avverrà in modo uh, chiaro in modo davvero uh, visibile secondo l'azione di Satana, in modo tale che tutti possano rendersi conto che questo nuovo ordine mondiale appartiene a Satana. o oh no, carissimi! Satana ha una terribile abilità nel rivestirsi da angelo di luce. Ha una terribile abilità nel rendersi simile a Cristo nel vestirsi degli abiti di Cristo, nel vestirsi degli abiti del cristianesimo. E voglio che sappiate che quello che molti stanno aspettando, il Cristo che molti stanno aspettando, il millennio temporale qui su questa terra che molti stanno aspettando, in realtà è soltanto una falsa aspettativa, perché Satana sarà colui che impersonificherà Cristo e si servirà di questi poteri religiosi per dominare il mondo. Oh carissimi, e lo vedremo a breve. In questo articolo del 21 marzo 2021 da breitbart.com ci viene detto infatti Papa Francesco chiede un nuovo ordine mondiale dopo la pandemia, un nuovo ordine mondiale basato su cosa? Sull'etica, sulla moralità, che provengono da chi? Che provengono da Dio. Basato su che cosa? Basato sul laudato sì. Una falsa adorazione domenicale, pagana, diabolica. Non quella vera adorazione che Dio ci richiede, che l'unico Dio creatore ci richiede, che troviamo nel sabato del quarto comandamento. E per chi lo volesse approfondire, è scritto molto chiaramente in Esodo capitolo 20, i versetti da 8 a 11. Andate nelle vostre Bibbie e vedrete che Dio ha istituito un solo giorno di riposo, un solo giorno di vera adorazione, messo da parte, consacrato a Dio il sabato, il settimo giorno, e non la domenica, il primo giorno, un giorno della tradizione pagana, inchinato al Dio sole, per onorare Satana stesso in persona. Questo è il gran conflitto e su questo si giocherà proprio l'ultimo gran conflitto prima del vero ritorno di Cristo Gesù. Oh carissimi, dal libro La Grande Controversia ci viene detto il sabato sarà la grande prova della lealtà, perché è il punto della verità che più è contestato. Parole in rosso, da un lato l'osservanza del falso sabato, la domenica, in conformità alla legge dello Stato e contrario al quarto comandamento, sarà una richiesta di fedeltà a un potere che è in opposizione a Dio. Dall'altro, l'osservanza del vero sabato, in obbedienza alla legge di Dio, è una prova della lealtà al Creatore. Mentre un gruppo, accettando il segno della sottomissione ai poteri terreni, riceverà il marchio della bestia, il marchio del sistema papale, l'altro sceglierà il segno di fedeltà all'autorità divina, ricevendo così il sigillo di Dio. Ma ora la domanda che voglio porvi è questa. E ricordatevi ancora di richiedere questo prezioso libro, il libro La Grande Controversia, per farvelo avere gratuitamente. Ora, il ora la domanda è questa. In quanto tempo avverranno tutti questi cambiamenti? Oh carissimi, il tempo è molto, molto breve. Il nostro articolo iniziale ci dice che il 2023 è l'anno 1 del nuovo ordine mondiale, l'anno 1. Ma l'anno 1 di quanti anni ancora a venire? Di quanti anni ancora se questo 2023 è l'anno 1? Sicuramente avrete sentito parlare dell'agenda 2030. Facciamo due calcoli, dal 2023 nel quale ci troviamo, questo è l'anno 1, fino al 2030? Vi sono sette anni e se vediamo verso la fine, da questa ricerca su Wikipedia ci viene detto che l'Agenda 2030, lo possiamo vedere sottolineato in, in rosso, dal nome de del documento che porta per il titolo Trasformare il nostro mondo, sette anni per trasformare il nostro mondo, sette anni per poter implementare nuove politiche, nuove regole etiche, morali, che sembrano venire da Dio, ma che in realtà vengono dal nemico Satana. Sette anni che coincidono proprio con l'agenda papale, laudato sì, per l'imposizione di un falso giorno di riposo globale. 25 maggio 2021, se ci ricordiamo di questo articolo, ci viene detto sette anni, sette anni, per raggiungere i sette obiettivi della laudato sì, sette anni. Oh, carissimi. In conclusione vorrei mostrarvi un ultimo articolo. Un ultimo articolo davvero molto importante dalla stampa.it. È un articolo un po' datato ma vi dicevo di ricordarvi che il fondatore del, uh, di questo concilio che ha inaugurato il 2023 come anno 1 è David Rockefeller un ebreo. E ora vorrei che andassimo a vedere quella che è la congiunzione tra gli ebrei e gli attuali cristiani cattolici ed evangelici anche in grande parte. Questo articolo ci, ci dice il rabbino, il papa e la kindia, ovvero una sorta di unione tra Cina ed India. Il sottotitolo è i valori giudaico-cristiani sono un antidoto alla crisi economica? e quanto leggeremo risponderà alla domanda in questione, il senso principale del messaggio del rabbino Sachs era che la futura salute dell'Europa, e aggiungerei ovviamente del mondo, la futura salute dell'Europa politicamente, economicamente, culturalmente ha una dimensione com'è? Ha una dimensione spirituale che le radici religiose dell'economia di mercato e del capitalismo democratico sono state prodotte da una cultura saturo dei valori dell'eredità giudaico-cristiani. Insomma, l'Europa rischia di perdere la sua anima. Il rabbino parla, continua dicendo, se l'Europa perde l'eredità giudeo-cristiana che le ha dato la sua identità storica e i suoi più grandi successi in letteratura, arte, musica, educazione, politica e economia, perderà la sua identità e la sua grandezza non immediatamente, ma prima di questo secolo giunge al suo termine. Noi, e ora ascoltate, ebrei e cristiani, fianco a fianco, dobbiamo rinnovare la nostra fede, e la sua voce profetica. Dobbiamo aiutare l'Europa a ritrovare la sua anima. Ebrei e cristiani, fianco a fianco, fianco a fianco, ma com'è possibile che questo nuovo ordine mondiale si baserà su una legge comune, una legge domenicale di riposo e di adorazione nel giorno della domenica e non più nel sabato? Com'è possibile che gli ebrei accetteranno questa legge domenicale, nonostante rispettino il sabato oggi o dicano di rispettare il sabato oggi? Ebbene, voglio che sappiate una cosa quando Satana farà la sua apparizione come Cristo, nonostante sarà l'anticristo, ma nel momento nel quale Satana impersonificherà Cristo Gesù e i demoni di Satana impersonificheranno i cari defunti impersonificheranno i santi uomini di Dio e affermeranno all'umanità intera che Gesù ha sostituito il sabato alla domenica, cosa che non ha mai fatto, perché la sua legge è una legge immutabile. Quando verranno operati miracoli dagli angeli, dai demoni, verranno operati miracoli, ci saranno guarigioni, apparizioni, sembrerà che i morti risusciteranno nonostante saranno soltanto demoni che impersonificheranno i cari defunti. Ebbene, in quel momento non soltanto gli ebrei, non soltanto gli arabi, non soltanto i buddisti, non soltanto gli atei, ma tutta l'umanità intera sarà convinta dell'esizienta di Cristo, perché quando Satana impersonificherà Cristo tutti potranno vedere Gesù, tutti potranno vedere i miracoli, i segni potenti e quando Satana dirà travestito da Gesù io ho cambiato il sabato in domenica, voglio che sappiate che i primi a rinunciare saranno proprio gli ebrei insieme al resto del mondo che adorerà la bestia, adorerà l'istituzione papale, domenicale, quest'istituzione pagana e ovviamente satanica, perché è stata inventata proprio da Satana stesso. E in questa unione, ebrei, cristiani, pagani e il mondo intero fianco a fianco, unito nella formazione di un nuovo ordine mondiale, con l'intenzione di perseguitare i fedeli figli di Dio. Ma voglio che sappiate, e ringraziamo Dio, che proprio in quel momento... Gesù, il vero Gesù, interverrà e ritornerà per la seconda volta. Dal libro La Grande Controversia ci dice cosa vediamo davanti a noi? Un altro concilio universale, una convenzione mondiale, alleanza evangelica e credo universale. Quando sarà raggiunto questo punto? Allora, nello sforzo di assicurare la completa uniformità ci sarà solo un passo verso il ricorso alla forza e noi ci siamo così vicini. Una grande crisi attende il popolo di Dio, una crisi attende il mondo, ci sovrasta la più grande lotta di tutti i tempi. Parola in blu. L'imposizione dell'osservanza della domenica ha assunto un interesse e un'importanza di portata nazionale. Sappiamo benissimo quale sarà il risultato di questo movimento, però la domanda è siamo pronti per affrontarlo? La domanda è siamo pronti per affrontarlo? Abbiamo fedelmente assolto il compito da Dio affidatoci che è quello di avvertire il mondo del pericolo che si va profilando davanti adesso? esso? Oh carissimi, siamo pronti per affrontare quello che sta per venire? Al tempo di Gesù l'impero romano, se vi ricordate, voleva formare un nuovo ordine mondiale, per mezzo del nuovo censimento che avrebbe registrato ogni uomo, ogni persona, per poter perseguitare Gesù, per poterlo perseguitare, per poterlo uccidere. E questo è proprio il tema del Salmo 2, del secondo Salmo. Questo secondo Salmo è anche però una profonda applicazione per noi oggi, perché Satana vuole formare, con l'aiuto del sistema romano-cattolico, un nuovo ordine mondiale per perseguitare il fedele popolo di Dio, Unto, che osserva i comandamenti di Dio e la fede di Gesù, ma allo stesso tempo questo Salmo 2 ci dà anche un grandissimo incoraggiamento. Salmo 2, e inizieremo a leggere dal versetto 1. Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto. I principi, i re, i leader, i governanti di questo mondo si stanno unendo. Per parlare contro l'unto, per parlare contro Dio, contro Cristo e contro il suo popolo di veri fedeli adoratori, coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Che cosa dicono? Spezziamo i loro legami, liberiamoci dalle loro catene, colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore, dice, si farà beffe di loro, perché nonostante loro provino a perseguitare, loro avanzino con le loro agende, tuttavia la situazione è sotto il controllo del Signore. Egli parlerà nella sua ira, versetto 5, nel suo furore gli renderà smarriti. Sono io dirà che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. E ora ascoltate il grandissimo incoraggiamento, nonostante le forze del gran nemico Satana si stiano alleando tutte quante contro il fedele popolo di Dio. Io annuncerò il decreto, dice il Signore. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio. Oggi ti ho generato. Che cosa ci dice Dio ad ognuno di noi oggi quando i re delle nazioni, i leader del mondo si stanno unendo contro il popolo di Dio? Dice a ognuno di noi che vogliamo prendere una posizione. Tu sei mio figlio. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Noi siamo suoi figli. Che nonostante il futuro incerto che sta davanti a noi, di congiure e di persecuzione, tuttavia abbiamo una grande certezza. Una certezza sicura, ovvero la vita eterna in Cristo Gesù se noi oggi prendiamo una posizione per Lui. Ci separiamo da ogni peccato. Che cosa farà Dio? Dio ci accoglierà in Cristo Gesù come Suoi figli e come Suoi figlie per salvarci eternamente. E questo è il mio grande invito, quello di avvicinarci oggi. Quanto tempo c'è ancora disponibile per poter ottenere il perdono dei nostri peccati e per poterci consacrare al 100% consacrare nella sua opera in questi ultimi tempi che stiamo vivendo il Signore è fedele e lo ringraziamo per questo preghiamo assieme Padre nostro ti vogliamo lodare e ringraziare per l'opportunità che abbiamo avuto di vedere i segni dei tempi grazie per aver unto i nostri occhi con il collirio della profezia Signore tu ci hai dato la parola profetica più ferma più salda e più sicura affinché noi non siamo turbati delle cose che devono venire, ma anzi ci rallegriamo. Possiamo comprendere dove ci troviamo, quanto vicini ci troviamo al, al secondo avvento di Gesù Cristo e possiamo prepararci in vista di questo. Signore vogliamo venire a te con tutto il nostro cuore, perdona i nostri peccati e ti prego santificaci. Giorno per giorno aiutaci a camminare nella tua luce, nella tua verità. Vogliamo fare la tua volontà e desideriamo che i tuoi comandamenti, la tua legge, venga scritta nei nostri cuori e nelle nostre menti. Ti abbiamo pregato nel nome prezioso di Cristo Gesù. Amen.